Giorgia Wurt è mamma di due gemelli, sono nati Leila e Lucas. Lattesa è finita per Giorgia Wurt, lattrice di Le tre rose di Eva è diventata mamma qualche giorno fa di due bellissimi gemellini, una femminuccia e un maschietto cui ha dato il nome di Leila e Lucas. A ottobre, linterprete 38enne rivelava per la prima volta di essere incinta. Ho le farfalle nella pancia. Ed ecco che il 22 gennaio la Wurt ha dato alla luce le sue creature, le mie farfalle Leila e Lucas hanno spiccato il loro primo, rivoluzionario volo. Grazie di cuore a tutti per il vostro affetto, vado a cambiare i pannolini. Mistero sull'identità del padre. Dei due bimbi, la neomamma dapprima ha svelato solo una foto delle tenere manine. In compenso, Giorgia Wurp non ha mai rivelato il nome del compagno e neopapà. Ex fidanzata di Fausto Brizzi, l'attrice ha trovato il grande amore al fianco di un uomo che preferisce resti nel più fitto mistero. Non parlo mai dei miei amori, sono sempre riservata sulla mia vita sentimentale e in questo caso oltretutto è pure una situazione delicata, aveva dichiarato qualche mese fa a oggi, senza ulteriori dettagli. La foto dell'allattamento. Poche ore fa. La testa di Lei tre rose di Eva ha condiviso la prima foto intera dei due bebè. Nellimmagine, mostra scherzando il momento dellallattamento, non poco impegnativo, il ruolo che mi riesce meglio, la mucca svizzera. Un bacio amici. L'attrice è tra l'altro nata da papà elvetico e mamma ligure.